Buongiorno amici, ben svegli, come state? Per noi oggi sarà la prima giornata in DAD e eh sì, anche per noi è iniziata la DAD sia per Vanessa che per Anastasia la materna quindi volevo condividere insieme a voi la nostra morning routine in DAD intanto andiamo a salutare Anastasia che è sul divano e già sveglia Buongiorno amore ma buongiorno, ben sveglia! Sì, la mannina, amore mio, sì! Lo sai che oggi dobbiamo collegarci con le tue maestre? Con la maestra Maddalena! Con la maestra Maddalena e anche la maestra... Sabrina. Colorare i fogli! Dobbiamo colorare i fogli, ma ci sarà anche la maestra Sabrina, immagino, vero? E sei contenta di fare questa lezione digitale invece di andare a scuola? Mm -hmm. Sì! Speriamo che anche qualche altro tuo compagno si scolleghi, così lo puoi vedere e salutare, va bene? No, tutti i compagni. Eh sì, speriamo, Perché? forse, appunto, se hanno la possibilità di collegarsi, vero? Ah, sì. eh? Ti preparo il lattino, amore, così lo bevi? Eh? Intanto preparo la colazione per Vanessina. Lei ama mangiare due fette di pane tostato, con la nutella e una statetta direi che ci siamo il pane è tostato e adesso li mettiamo sulla nutella e voilà ecco qua pronta la colazione di Anastasia il suo biberon di latte perché lei prende ancora il biberon che adesso le portiamo un attimino solo Ani vieni amore è pronta il latte mm. te lo apre la mamma? Cosa succede? Hai mal di gola? No? C'era il flash sul telefono, amore. Non me l'hai detto. Non riuscivi a guardarmi. Anche prima. Anche prima? E perché non me lo hai detto? Io non avevo capito. La lezione di Vanessa è pronta. Adesso andiamo a svegliarla insieme, amici. Perché sta iniziando a diventare un po' tardino. E diciamo che come prima giornata in Dad non è il massimo. Ok, andiamoci nella stanza di Vanessa. Vanessa, amo. Amore? Vane? Ehi? Vane, dobbiamo fare lezione. Amore. Ehi? Cucciola, cucciola. Vanessa guardami. Vane, dobbiamo fare lezione, dobbiamo organizzarci. Dai. Buongiorno. Amore, sei stanca. Ti ricordi che abbiamo la lezione in dado oggi? Eh? Te lo ricordi, Vane? Sì. Te lo ricordi, amore? Oggi dobbiamo fare la video-lezione. Ti ricordi? Ti ho preparato già la colazione, ok? Così almeno andiamo giù, mangi, e poi andiamo a lavarci e a vestirci. Eh? e proviamo a collegarci a metterci già sul, sul portale va bene? eh amore saluta tutti i tuoi amici che ti stanno guardando ok dai sta facendo un po' di fatica ad alzarsi però adesso si alzerà e andremo giù a fare colazione insieme a voi Vanessina si è alzata yeah, ce l'abbiamo fatta stanco il mio amore andiamo giù amore andiamo a fare colazione dai Ciao. saluta tua sorella che ti sto salutando hai visto che si è svegliata anche Vanessina siete cariche bimbe si sì? siete contente andiamo a far colazione guarda che super colazione che ti ho preparata guarda un po' mm, la tua colazione preferita vero? sei contenta? Dai, fai colazione con calma poi ci vediamo dopo, ok? Ah, oh, ma sei proprio stanca, vuoi un caffè? <ride> Saluta e fai colazione. Ragazzi voi avete già fatto la dart, per me è la prima volta. E come ti senti? Sei un po' emozionata, Vane? Sì. Sì, sei curiosa, vero? Sì, <ride> quando mi sono svegliata che ho visto la telecamera in faccia ho capito subito da quel momento, che cosa che cosa stava succedendo <ride> e che cosa succederà stamattina sì, infatti mi sono messo anche in hai freddo amore senti andiamo a lavarci eh? e andiamo a prepararci a vestirci così poi accendiamo l'ipad e ci colleghiamo in attesa che ci diano il permesso di entrare in videochiamata eh? perché forse io sono più agitata di te di questa cosa sai, la prima, il primo giorno è un po' ansioso per tutti va bene? andiamo? wow okay. <ride> Vanessa si sta lavando, poi si vestirà e saremo finalmente pronti ad accedere per la prima volta in video lezione. Non so voi, ma io sono agitatissima. Se anche voi fate la dad, iscrivetevi al nostro canale, supportateci e condividete il nostro video. Spolliciate e attivate la campanellina. Intanto andiamo a vedere Vanessa a che punto è. Ciao! Bene Vane, ti sei lavata per bene? Eh? Andiamo a vestirci così ti scaldi un pochino? Va bene? Vanessina si sta pettinando i suoi lunghi capelli. Vuoi apparire proprio bella? Brava amore, è giusto che sia così. Stai un po' meglio adesso visto che ti sei messa il maglioncino, eh? Ti stai scaldando un pochino? Amore. ecco qua. Fammi vedere quanto sono belli i tuoi capelli. Bellissimi. Lo oh. vediamo? Dove Lo vediamo? Ah. La faccia tutta colorata a wow bellissima così, tutta colorata mi piace tantissimo direi che è perfetta con il tuo maglione <ride> eh? o oh, <ride> bianca o tutta bianca sì, vediamo anche. un po' è bellissima mettila tutta colorata così sta bene con il tuo maglioncino anche il tuo maglioncino è molto bello un unicorno e... con una chioma tutta colorata sì anzi ah, un cavalluccio c'è anche le tasche ha ah, le taschine no, io lo chiamo unicorno è un unicorno va bene allora lo chiamiamo unicorno anche le taschine sì ho visto e... che anche le taschine l'altro maglione uguale ma con Minnie, tutta glitterata preferita. anche sì. lei quello è il mio preferito questo è stato il primo che mi hanno regalato e l'altro il secondo che mi ha regalato la mamma andiamo ad accendere l'ipad mm. eh? Ecco qua. Questa è la postazione di Vanessina prontissima come non mai. Dobbiamo accendere l'iPad, Vane. Vedete, guardate che bella! Bellissima la sua sediolina. La scrivania di Vanessa è scomparsa, comodissima e pronta all'utilizzo solo nel momento del bisogno. Poi scompare e non c'è più. <ride> ecco qua. Ma io no, devo mettere l'altro. Adesso devo collegare un attimino il telefono con Whatsapp, eh amore? Ci vediamo tra un attimo. Ok, ci siamo collegati con Meet. Credo che tu sia la prima. <ride> Probabilmente. non c'è sono Ma, sì. scusate, ma chi sono? No, è presto ancora, Vanessa. Sono le otto e mezza, manca ancora una mezz'oretta. Posso intanto giocare. Puoi giocare un pochino così allentiamo un po' la tensione, va bene? Sono le ventisette Ecco, sulle 8.27 ancora una ventina di minuti e poi rimaniamo mia, collegati. Sì. E a che cosa giochiamo? Ehm... Abbiamo giusto qualche gioco sull'iPad, eh? Ma giusto uno Roblox! Su... A Roblox! Sì. Wow! Vinte, sì, guardate! Appena tutto giochiamo ad Occomi. Ciao! Mm. Eh? La mia casa non è bella! Perché... Oh, l'ho appena scaricato o l'ho scaricato ieri. E quindi dobbiamo ancora costruire una casa un po' decente? Non dobbiamo costruire? Da, da, comprare? Le sì. Da dove mille volte devo ancora costruire? Vabbè. E si comprano le Solo che io ancora Si costruiscono così. anche le case. No. Su Roblox no, ma no. nella realtà sì. Qualsiasi casa è costruita. Ah, ma buongiorno Barbie. Anche tu pronta per fare la dad stamattina? Ti sei messa la corona addirittura. Vuoi sì. essere la principessa della video lezione? Guardate le scarpe giù, mm. le Barbie ah. gli scarponcini. Guardate. Non è molto elegante questa Barbie. Ha le zeppe sotto. Wow, ha ah, la corona e poi le zeppe. Ma che Barbie particolare. E poi c'è questo che divanno giù La da Ma alle tette di fuori no è vero cioè, è di male questo vestito di vabbè non divano giù e l'ha messo ma si sì, fa niente è una barbie è che cazzari. è svenuta per terra non vuole fare assolutamente la video lezione questa no, barbie no, si è suicidata no. va bene no. valessina senti facciamo così mentre tu ti prepari giochi un po eccetera eccetera io vado a prendere Anastasia e a cambiare anche lei va bene ma va bene. Ma ci vediamo tra pochi minuti ok salutiamo saluta i tuoi amici ma in questo video salutiamo pagadina channel vgf frz ciao